Ciao a tutti ragazzi, Beh, mannaggia, non ci sono abituato. Bella a tutti i fulmini, questo è un nuovo video di Roblox. Contanti? Sto sperimentando un po' qua, F 6 in pausa. F 6 F7, ok. Allora, vediamo. F 6 Bocci, non fa. Mm. Ma non fa! Ma sono menzogne! Ma come ti permetti? Boh, vediamo. Eh sì! Purtroppo non posso, devo sempre cliccare questo perché fa schifo questo coso. So che posso cliccare Windows PG, però voglio. è più bello così. Un video spettacolare perché ogni volta si vede questo posso anche non farlo vedere però allora io sono uno youtuber scarso, scarso e quindi trovo un, un gioco da fare in video no sto scherzando mette un pausa che è meglio non ho già fatto molti youtuber però io lo voglio fare la che per muovere la visuale devi tirare premuto a tasto destro odioso oh, oh. ma che brutto non ho mai giocato da pc vai vai vai vai che cosa servono sti pallini ah aiuto il cagnolino Yeah, 3 monete vediamo se sta un benefattore vediamo ah devo avere un altro animale ma vabbè a quel paese quanto costa? ma ti immagini 500 monete vuoi vedere? Ah. no facendo sto a 5 però ci vuole un'eternità mamma mia sono pure raffreddato. E perché faccio i video? <coughs> da raffreddato. Perché sono. Sì, il fortiere. vabbè 500 se non mi dà 500 monete mi arrabbia tantissimo il segreto è stare al centro e cliccare vedete senza muovere il cursore sono troppo intelligente voglio vedete funziona Mm-mm. <clears throat> Ado, dai senti ci vediamo quando ho finito perché sembra che c'è un'eternità schifoso deficiente schifoso mi ha rubato tutto dai ho guardato 40... che c'è la tossina no? ah uh. Non ci posso credere Solo 30 Ma è vero Ma perché? Perché? Ci vediamo quando ho comprato un patto E ho fatto 100 Ho aggiornato il gruppo E non mi ha dato niente Ma dai Mamma mia. Ah, tu c'è due gruppi, madonna. Ci rivediamo dopo. Alla prossima. Ragazzi, un benefattore mi ha donato un pet fortissimo. Sì, si chiama benefattore. Ah, <coughs> Mannaccia. Questo lo tolgo perché fa troppo schifo per i primi gosti. Uh, ok, vediamo. Questa è la cassa che stavo facendo. Vediamo con questo come fare. E un tre <coughs> what? Vediamo che si vedono quest'altro. Ma tu non ci. se me lo dà. Raga, se me lo. No, non me lo dà, ok. Eh. Pronto, ok. Sì. Bravo. No. Dai. mi qualcosa, per favore. Che cavolo me ne faccio. Ma si scemo, che cavolo me ne.. Che cosa me ne faccio? Che cavolo me ne faccio, voglio oh e quanto dura il video? ok 7 minuti uh, barabarabam, barabarabam, barabarabam. BAM BAM BAM BAM e eh, sono ricco ormai. Ricchissimo. Vai. Vai. Vai. Vai. Vai. Vai. Vai. Vai. Vai. Ok. Sì. Yeah. Lo voglio, sì, accetto. Ma tu, fatica questo. Dai, bro, ce lo puoi fare piccolino. Sì, bravo piccolino, sono fiero di te. Tu sei un piccolino. 400, vai, accetto, lo voglio. Sì, accetto, vai. Si va. Sì, di più. <coughs> vai. Vai, piccolino. Bravo. Ma dovevo fare... Grande, bro. Sì, dammi qualcosa, bro. Pro Gamer, dammi qualcosa, sì. Vai, dammi. Qualcosa. Vai a quel paese. Uh, Appelta. se ti piacerebbe arrabbi mm, mm, vai ok vai si sì, la voglio Eeeh, 62 <coughs> 62 dai ma troppi benefattori basta non ne voglio più benefattori sì accetta Certo, un po' di pet, mi dispiace, no. Ah. i benefattori più belli. Sì, Jimbo, ciao Jimbo, come stai Jimbo, tutto a posto Jimbo, e via col paese Jimbo. Vai, di più, vai là, vai, non arriva il punto, ok arrivo, vai. vai, un cecchino sono, vai, troppo forte, vai, 100 milioni, vado a comprarmi qualcosa. E eh se sì, vabbè vado più avanti Non mi ingozza di andare di nuovo indietro Sì accetto accetto la voglio Che cosa mi dai di bello? Un ciuffolo macchiato mi dà Uh veramente che mi dai il ciuffolo macchiato Aspetta piccolino che ti do Ma sei scemo piccolino che ti devo una forte Vabbè piccolino tu sei scemo sei un... Non, non si può dire. Però sei quello. <coughs> Sto morendo a questo raffreddore. Vai. Di più... Eeeh, pure quello sta. Vai. la a fondo. Non metto gli altri pezzi perché sono scema. Mi dispiace. Vai piccolino. Vai di più. Sì. 600 milioni. Godo. Vai, vai, vai. Sì. bravo, ma qua sono malatissimo lasciate un mi piace per il mio raffreddore arriviamo a due <ride> che voce che ho mo. arriviamo <coughs> a tre a due mi piace <coughs> e porterò un altro video di pezzi molitori Due sono tanti, lo so, sono veramente tanti, ma ce la possiamo fare, io credo in voi. E 500 milioni con l'altro, va diretto Deppio, bravo. Sono diventato napoletano. Sei di più. Vai. Scava. Ok. Mezzo milione. Uh, un milione. No, quanto sto. Un miliardo. Qua, quando chiede. No, qua chiede ci vuol 100 miliardi. No, ci vogliono milioni. C'è gli Vai bro, e eh, qua devo equipaggiare tutti quelli che ho equipaggiare tutti però ci provo vai piccolino vai bro hai capito che devi andare là <coughs> <coughs> no, sta so di nuovo sto ritardato che mi ruba tutto dai ritardato fai schifo e lo stesso... E non si può dire perché l'ho detto, ma sono scemo. Eh, vabbè. Sono scemo, scemo. Non è che si può fare niente. Vai, piccolino. Vabbè, continua qua, vai. E si sì, ma si mette quest'altro ciccio ciccio. E sì, sì, come vuoi, vai. Fai schifo, fai. Per te solo le lame. Fai schifo, ti devi vergognare. Muspa uno dentro... No, no, no, no, ti prego, no. No, sono scemo. Dai, ma sono scemo. Vabbè, tanto non, non ci arriverà mai a ci cioè umiliarti. No. No. Non si può fare reset. Dai! Dai! Ma tu non ci posso credere. Però sono proprio di. Eh. Uh. Beh ragazzi, io direi.. Uh, perché mi siamo ragazzi? Vabbè, fulmine. Io direi che questo video può finire qua. Cioè siamo arrivati a. 17 minuti. Quindi, bella ragazzi. Ciao. Ciao belli! Continuo sempre a dire ragazzi, non mi piace.